Allora, io lo farei comunque un breve riassunto, anche perché eh, da, da come uno lo racconta si capisce anche cosa ha percepito del film e del libro, secondo me. Il titolo potrebbe essere Dirigente de, di un partito di centrosinistra, alla vigilia delle elezioni, dopo essere stato contestato in un appuntamento pubblico, decide di... Ehm, di eclissarsi, di darsi alla latitanza. La latitanza, secondo me, è uno dei, dei temi del libro e del film. Va via a Parigi a trovare una sua ex fidanzata, una sua ex fiamma, che... Ehm, appartiene anche al suo ex mondo di prima, cioè il mondo del cinema. Eh, lui, veniamo a sapere nel corso del film, era un enfant prodige della cine cinematografia, diventa un enfant prodige della politica dopo e il suo posto viene preso eh, da un fratello gemello, un po' come in una commedia di Goldoni da un certo punto di vista. Eh, quindi il suo portaborsa e sua moglie hanno l'idea in qualche modo di farlo sostituire dal fratello che è appena uscito da una clinica psichiatrica. Eh, siccome ho, ho un po' rispetto per chi non l'ha visto, non faccio spoiler, diciamo che però il, il finto segretario... Eh, Ri, ri, ri, ri, insomma, ha più successo del fratello e la cosa più incredibile per me lo devo dire è questo partito di centro-sinistra vince con il 66% che è proprio, capiamo che siamo nella fiction diciamo più... Ehm. ora, io voglio cominciare con una cosa che so che le hanno chiesto tutti e che lei non mi dirà mai quindi però ci provo lo stesso questo film, da un certo punto di vista, uscito nelle sale poco prima delle elezioni, eccetera, eccetera, eccetera, è diventato una specie di gioco, mi permetta, nel senso che molti hanno visto nel protagonista Veltroni, perché è il dirigente che ama il cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, altri hanno visto D'Alema in De Bellis, che è il dirigente con i baffi, che è l'acervismo avversario di Ernani e che è, peraltro è interpretato da un attore che si chiama Andrea Renzi. Quindi... E addirittura all'inizio la contestatrice del film che fa scoppiare insomma, tuttora si chiama Civati. E... Allora, lei adesso dirà che tutto questo non è vero, lo dica? Non è vero. Non è vero. Ma allora può dire quali sono i tratti umani della sinistra a cui si è ispirato? Ma è... Sicuramente quando si, si inventa una storia, per quanto si possa attingere alla realtà e quindi alludere a un mondo che si è conosciuti nel tempo, il mondo della sinistra, in qualche modo ha già messo in scena la drammaturgia di questo romanzo e di questo film, anche nella, proprio nel, nel racconto della latitanza, nel racconto di gente che sparisce, che c'è, e che non c'è e, e ci ha abituati e quindi è come se io avessi fatto decantare in questa mia invenzione qualcosa che avevo già vissuto è chiaro che ci sono dei riferimenti possibili ma è molto difficile per chi ha inventato una storia veramente eh, come dire dargli l'identikit di una persona reale perché nessuna persona di queste che abbiamo citato Né Veltroni ha avuto una grande love story in Francia che Non ti lo sappiamo ulti? Non lo sappiamo, magari Però voglio dire C'è sicuramente nel DNA della sinistra C'è stato un amore, un'infatuazione per il cinema E quindi per esempio in Grao Lo stesso Napolitano, Veltroni e Questa ricorrenza mi ha sempre colpito Come se eh, anche fosse un problema di sguardo della politica Come c'è un problema di sguardo nel cinema e, e c'è anche un problema di messa in scena mm -hmm. della realtà e quindi da questo punto di vista mi piaceva che quest'uomo nel momento in cui si ferma cerca di tornare nel punto in cui si è fermato il suo battito cardiaco ritorni anche dentro la temperie di una vocazione che lui ha interrotto che potrebbe mm -hmm. essere appunto quella del cinema proprio perché è un racconto di di, della politica che deve ritornare alla vita questo secondo me è il grande tema che oggi io sento fortissimamente la, la politica ha disertato la vita e diciamo questo racconto questo romanzo in fondo si occupa proprio di questo di rimetterle insieme e quindi sia riferimento mh, ad Alema, è ovvio che è il più forse autentico mm. di tutto il... Il romanzo non, posso, non me ne sono riuscito mai a liberare Mentre degli altri mi sono riuscito a liberare Perché al di là del gioco dei nomi Che ritorna anche inconsciamente Perché io per esempio non ho mai pensato che Enrico riportasse a Berlinguer mm -hmm. Eppure mi sono trovato a Messina Un presentatore anche illustre Che faceva tutto un suo folle studio sul libro Come la storia dei due fratelli Enrico e Giovanni Berlinguer e, e quindi c'è la potenza dei nomi che ritornano e, e che si impossessano del, della fantasia in questo caso, come dire, la realtà vorrebbe impossessarsi della fantasia io credo che veramente questo è un racconto di invenzione e anche come tutti i racconti di inversione postula un mondo che potrebbe esserci quindi non ha nessun rapporto con persone che invece hanno fatto certamente ha... Ha a che fare con un problema umano, come, lei, mm. come tu hai detto, che è quello di una. appunto, di una. cioè quello che, affonda, che ha fatto sì che la politica, anche a sinistra, divenisse il luogo della vita che sfugge a se stessa. Ecco, ecco qual, da cosa latita la sinistra? Cioè... Ah, latita dall'idea da cui parte dal progetto che si è data e in fondo dalla responsabilità che da un certo momento in poi è diventata concreta nel momento in cui è diventata più concreta ha cominciato a sfuggire e da un certo punto di vista alcuni dei nomi ne sono, che abbiamo sì, fatto ne sono proprio tragicamente mm. testimoni e quindi mh, questa latitanza è ancora più inquietante oggi e l'abbiamo visto alle recenti elezioni perché era un'occasione storica era veramente un'occasione storica in cui scompaginato questo fronte della destra in maniera proprio evidente, ci è voluto proprio soltanto lo sfuggire a se stessi per poterli far vincere infatti guardi io me l'avevo messa alla fine della scaletta una domanda che volevo fare ma me la faccio subito è facile fare come Ernani, hanno detto, no? Perché sì, vai lì, fai il matto, fai quello che è empatico al 100%, non ti devi misurare con la concretezza dei punti di PIL, la patrimoniale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, facciamo una specie di gioco, hm? proprio perché come... Eh, facciamo il tu certo. okay. proprio perché come ricordavi ci sono state le elezioni e la possibilità di cambiare molte cose e Nani cosa avrebbe fatto durante lo streaming con i 5 Stelle? come si sarebbe comportato? cosa avrebbe eh, detto? questo è veramente un gioco improprio <ride> nel senso che eh, le, le, le, le opere mh, di fantasia stanno lì perché ci raccontano qualche cosa che ha a che fare soprattutto con i movimenti interiori, secondo me, della politica. Allora, questo Hernani ci viene a ricordare che cosa, che cosa è la coscienza che dentro la politica potrebbe muoversi. Allora, quando... soprattutto mette in moto una cosa molto importante, che a me fa piacere dire qui, proprio perché vengo a testimoniare... E mia simpatia nei confronti di Pippo Civati e del suo linguaggio cioè Ernani è il portatore di un linguaggio completamente diverso ora questo tema che tu dici è un tema che viene usato molto da destra cioè perché è facile fare questi discorsi, invece non è un problema come dire fantastico è un problema reale il problema del linguaggio che la sinistra ha, eh, come dire, disertato e, e quindi in questo senso il linguaggio che la fa coincidere con la destra sul piano anche di indicare le cose, il, come dire, il dizionario, l'alfabeto mm. che dovrebbe in qualche modo muovere una battaglia una strategia, un progetto ecco da questo punto di vista Hernani non dice delle cose astratte perché non è concreto anche perché noi viviamo in un territorio dove non c'è niente di più presunto e volatile dell'opinione che appare come certa e solida dimmi un argomento di quelli che per esempio hanno fatto sì che nascesse questo governo che sembrava che non potesse ritardare di un minuto perché sennò era la catastrofe economica la catastrofe ecco la catastrofe dimmi quale argomento economico di urgenza è stato realmente varato si parla di cose che rimangono nel numero assoluto dell'annunzio a parte la riforma elettorale stiamo parlando anche di tutto quello che sarà alla fine l'IMU Tutte le cose concrete che tu dici poi alla fine fanno sì che la politica si sporchi con qualche cosa che evidentemente non ha niente a che fare con Ernani. Ma non è quello il gioco, il gioco è perché Ernani è forte, perché Ernani ci, ci porta un problema che è un problema inalienabile, cioè che la politica possa avere un linguaggio che non ha quella lontananza dalla vita che oggi invece rappresenta che riporti dentro il senso della vita. Ecco, questa è una cosa che io rivendico e penso che dovrebbero rivendicare i politici di oggi. Tu pensi che la stessa vicenda avresti potuto raccontarla ugualmente ambientandola in un partito di centrodestra italiano? Potuto? Avresti potuto raccontare una vicenda simile, analoga a questa, semplicemente ambientandola nel partito di centrodestra se è vero che in qualche modo sono stati colonizzati i linguaggi della sinistra e assieme ai linguaggi io ci metto allora anche i pensieri allora ci metto anche le azioni guarda ti dirò una volta mi ricordo una definizione molto bella di Roland Barthes che gli si chiedeva ma che cosa distingue la destra dalla sinistra che noi oggi assistiamo nel gioco revisionista mostruosamente falso che si è messo in moto noi assistiamo a un continuo effettivamente permutare del linguaggio della destra alla sinistra e stentiamo a riconoscere la diversità ma questa risposta di Roland Barthes secondo me è ancora oggi valida ecco per esempio da cosa latita quando tu dicevi cosa latita e lui diceva la vigilanza sentire da dove viene il gioco del potere quello io penso che sia una rivendicazione che la sinistra deve fare a se stessa perché è un suo compito che si è posta al di là di tutte le altre come dire fughe utopiche che possono nutrirla questa vigilanza è una cosa che non deve mai venire fuori quando invece la sinistra si mimetizza nel gioco del potere perde una, una, una caratteristica mm. fondante ecco. quindi da questo punto di vista mi è difficile rispondere a questa domanda mm. in astratto potrei dire di sì è anche l'auspicio che questo paese possa avere una destra normale ma questa destra noi non l'abbiamo quindi che... proprio manca al narratore il terreno da cui attingere dovresti andare indietro nel tempo a una destra che io non ho conosciuto fino in fondo come ho conosciuto quella che invece negli ultimi 30 trent'anni ha, eh, ha occupato questo paese ma dovresti andare a personalità del passato o a una destra che c'è in altri paesi e non da noi basti pensare che in Germania Angela Merkel ha eh, tenuto a tenere il discorso di commemorazione di Bertolt Brecht per capire la differenza sì. di civiltà che esiste tra l'Italia e la Germania non quel sostrato come dire sovrastrutturale per cui si dice che la Germania è un paese e si fa la Germania è un paese che però ha quella civiltà per cui il capo del governo del, della fazione di destra reazionaria sente il dovere di commemorare Bertolt Brecht sì, da dici, noi c'è cioè un terreno portata. molto più di mh, civile, di civile, partenza civile. Cioè allora una... quella destra potrebbe essere implicata in un gioco come questo non questa destra che c'è da noi in effetti io arrivavo a questa domanda facendo la riflessione che si accettano molto più le fragilità in un leader di centrosinistra o comunque chi vota un partito di, di, di sinistra può accettare le fragilità personali molto di più eh, di, di, sì anche perché ti dico questo la mia impressione è che è ovvio che non possiamo prescindere da Berlusconi, che è oggi il capo della destra in Italia. E mentre la catastrofe di cui parla il romanzo e il film è una catastrofe psicologica, che continua, nel senso che io vedo che questo gruppo dirigente può arrivare facilmente all'autoestinzione. Non solo può arrivare all'autoestinzione, ma può anche perdere l'unica... Voglio dire, il nome spendibile che ha oggi sul piano della vittoria, mm. Renzi, rischia di arrivare completamente consumato, sì. perché nel corso del tempo potrebbe avvenire che non è più spendibile. Scusa, Hai anche tu la sensazione che i ritmi di consumazione ormai siano velocissimi, nel senso che non... Eh, prima immagino, mi ricordo i segretari del partito pur non essendo longevi come quelli dell'URSS avevano una lunga storia politica che cominciava con un percorso ma perché, e Cesar... eh, eh, scusa se ti interrompo no, no, ma è proprio il cuore del problema perché da un certo momento diventa più narrabile la politica se tu guardi a me è stato detto ma non, è, non veniva da anni fuori un romanzo sulla politica di questo tipo mm. bisognava andare indietro a sciascia eccetera. cosa è successo? che da un certo momento in poi, da quando gli uomini di potere ambiscono al potere ma nello stesso tempo ne vogliono fuggire e quindi sono fragili costitutivamente da quel momento diventano più narrabili sono più facili da interpretare perché ti raccontano continuamente questa angoscia mm. oppure ti, ti, ti raccontano questa dimensione che oggi è dominante dell'annunzio mm. cioè, tu vedi questi leader in pectore che fanno degli annunci che evidentemente vengono smentiti per cui questo essere consumabili nasce dal fatto che non c'è più cosa che invece nella politica precedente era legittimato anche da un senso del potere completamente diverso, mm -hmm. anche impenetrabile, dico fino a Berlinguer. Quasi liturgico dal quasi certo punto di vista. Però poi per esempio uno come Berlinguer faceva passare certi messaggi attraverso la malinconia del volto, attraverso questa malinconia che vediamo negli ultimi ritratti quando era veramente un uomo solo dentro il partito. Quella solitudine la racconta attraverso quelle foto, attraverso quello sguardo e però era sicuramente un mondo impenetrabile oggi è penetrabile e quindi consumabile e quindi o si è veramente consistenti, solidi capaci di resistere alla lusinga del Twitter del, del messaggio continuo dell'essere presenti in un modo che a, mi, a me appare vacuo in certi momenti oppure e quindi resistere anche al vuoto perché è un horror vacui questo del politico e l'horror va qui di io devo essere presente se non sparisco mm. e non si rende conto che sparisce perché è presente questa è la condizione paradossale io voglio parlare della scena che ha colpito tanti nel, insomma, del, ma non quella del, della poesia di Bertolt Brecht quella del tango che è una scena che adesso lo dico per chi non ha visto il film andatela a vedere però se non l'avete visto a un certo punto eh, Ernani quindi il, chiamiamolo il fratello pazzo per sintesi tra di noi in visita ufficiale a una cancelliera Angela Merkel eh, balla il tango con lei quindi si toglie le scarpe, si toglie i calzini anche lei fa lo stesso e ballano questo tango spiati dal portaborsa dallo spioncino ora questa scena nel libro non c'è mm, mi spieghi co come mai l'hai inseri inserita anche perché poi sul tango c'è una storia che vorrei raccontarti eh, fare... tutta la storia della trasposizione dal romanzo al film ha questo tipo di mh, eh, scoperte per me nel senso che già è una capriola fare un film da un proprio libro si rischia sempre di fare peggio insomma in generale si fa peggio comunque ad adattare un romanzo e ci si perde sempre qualcosa in questo caso io l'ho fatto perché ero attratto proprio dalla possibilità di fare anche un percorso diverso più profondamente che nel libro è toccato però ancora più profondamente quindi è tutto più asciutto e anche più misterioso tra virgolette sia nel finale come certo, si, si vede. Che si ferma un attimo prima, diciamo così. Sì, che di qualche modo pone in maniera molto ambigua lo sguardo nostro sulla politica, cioè un po' come Mastandrea dalla fessura, spiando quell'uomo che c'ha davanti, non capisce se si tratta del nuovo o del vecchio, il problema che oggi noi abbiamo è lo identico la tragicità della politica è che la politica si trasforma in finzione e questo in un certo senso lo devo anche a dei commenti che si sono depositati sul romanzo e che mi sono stati molto utili nel fare il film uno di questi lo devo a Massimo Cacciari che ha scritto una bellissima cosa a proposito del libro parlando dell'estraneo che ogni uomo di potere ha dentro di sé quindi ogni uomo di potere dentro di sé, secondo Cacciari, ha un gemello che insegue e che probabilmente a volte non trova mai. Non, non credo che Andreotti l'abbia mai trovato nella sua vita. Non, anche se in qualche modo da lontano, in un punicolo, da solo a solo se l'è trovato davanti, ha sfuggito, è andato in un un'altra strada. Però questa, questa cosa secondo me è molto interessante perché è il punto di fuga da cui parte il romanzo. E a me è servita per dare una drammaturgia che a volte non è necessariamente quella del romanzo, in questo caso del tango il tango entra prepotentemente in quel discorso che la politica presume di fare e di, eh, con, anche con una sua arroganza sul razionale e molte volte invece la politica è irrazionale non sa di esserlo Parla un linguaggio che mima la razionalità ma è irrazionale, si muove su un terreno del tutto irrazionale. Allora mi piaceva che quest'uomo che noi sappiamo è un depresso, viene fuori dalle strutture sanitarie, però è portatore come tutti i depressi di un'anima che ci parla e ci parla di cose che, a cui spesso noi vogliamo sfuggire che entrasse in quella stanza di, del potere dove c'è una donna che rappresenta il paese della razio mm. e che improvvisamente il loro dialogo è questo dialogo di piedi, mm. di danza, di musica, di emozione e, e mi sembrava che un gorgo che noi nella politica non vediamo mm. c'è, però noi non lo vediamo perché la politica lo, lo cela, non nasconde noi a posteriori scopriamo che un Presidente della Repubblica è un grande depresso, come lo è stato l'imperatore Adriano. A posteriori scopriamo che un veterano della politica è un, uno che usa abitualmente gli stupefacenti. E noi tutto questo lo scopriamo, lo scopriamo per il gossip. La politica non si espone mai in maniera seria rispetto alla propria storia perché sembra un interdetto, la politica non può essere sincera, non può essere vera, non può essere portatrice di una propria narrazione. Questo aspetto a volte, in maniera tragica, viene fuori perché ci sono delle persone che prevalgono sul politico, quindi sono delle persone che fanno prevalere il volto sulla maschera e fanno una lotta, e allora la politica diventa interessante, diventa vitale. Le chiedevo del tango perché tempo fa avevo letto un libro di un um, sociologo che si occupa di psicopolitica quindi la, la, la spiegazione dei comportamenti degli elettori letta attraverso le nozioni di psicologia, antropologia eccetera eccetera eccetera e questo sociologo che si chiama Alessandro Amadori diceva che la sinistra per vincere deve imparare a ballare il tango perché il tango è un ballo in cui c'è uno che comanda uno che obbedisce ma non obbedisce perché è obbligato ma perché sa che quella danza è la configurazione migliore, è il modo migliore in cui può muoversi quindi c'è chi è capo chi segue ma segue volontariamente e secondo un percorso armonioso io mi chiedo se lei la condivida, se ha mai no, se la, la conosceva. No, la trovo un'immagine bellissima perché come in tutte le grandi danze l'uomo si manifesta nella sua completezza e quindi c'è un rapporto profondo fra due esseri in cui nessuno domina l'altro tutti sono sedotti e seduttori ma nello stesso tempo c'è un gioco che si, che si, che si muove perché c'è un'abilità perché c'è una competenza perché c'è un saper fare in questo senso è molto bella come immagine eh, come dire, auspicabile della politica eh, io non ci avevo pensato, ecco, però mi piace molto. Ma una cosa che viene fuori, al di là del fatto che tu prima parlavi di depressione e noi sappiamo che però la depressione è anche un grande mezzo creativo. Non, eh, ecco, parlando anche del tango, della danza, di quello che succede, ma molto, secondo... mi ha molto Dimmi. colpito che in questo periodo diciamo da cui da, da quando il film è uscito molti dirigenti del partito mi hanno telefonato ecco infatti volevo chiedertelo ma anche molti depressi scusa cosa, ti chiamano e ti dicono ciao No, ma è gente che ti scrive una lettera, che ti scrive una lettera, quindi che si prende la briga di trovare l'indirizzo, di scrivere una lettera e inviarla con Alla la posta Alla casa editrice cioè. sì, sì, e, e e sono lettere molto toccanti, Immagine. perché in qualche modo, secondo me, segnano il punto che in fondo ha decretato il successo di questo mm. film, cioè il punto in cui si incrocia la vita e la politica è proprio questa possibilità di ripartire. Mm. Tu ti sei chiesto depresso, per quali per hai ovvie ragioni toccato. sente molto più degli altri, perché sente che si è fermato una volta mm. e sa come questa fermarsi è una stazione tragica, mm e che invece da lì si possono concepire delle cose magari creativamente molto belle ma che non hanno quel risultato che nella vita tu ti aspetti sul piano dell'amore sul piano del corrispondere con una persona e quindi da questo punto di vista per me sono il patrimonio più bello dopo aver fatto questo film tra queste diciamo, categorie ci sono anche i depressi politici Senso che alcune di queste lettere sono di uomini politici, anche illustri, che sono stati depressi e, hanno, e mi raccontano questo senso di clandestinità, che l'essere depresso dentro, facendo politica, con, con, con, come dire, comporta. E questo mi ha molto impressionato, perché è come se fosse una delazione che tu non puoi fare, dire «io sto male» cioè io sono stato male io ho una sconfitta questa sconfitta non riesco ad assumerla cioè io ho fatto crollare un paese, un'aspettativa, una speranza e ora sono depresso è anche naturale tutti noi se abbiamo delle botte micidiali voglio dire le assumiamo e a volte non siamo in grado di assumerle perché è la nostra psiche che va più avanti quindi da questo punto di vista è molto interessante anche quello, quell'aspetto. Mi ha molto colpito, perché sono come delle lettere di persone che ti parlano da un mondo in cui quell'argomento non, non è possibile divulgarlo. In questo senso mi veniva in mente anche la lettera, l'intervista di qualche tempo fa di Luigi Manconi, che ha raccontato la, la cecità, che da un certo punto di vista è un altro classico goldoniano cioè chi diventa cieco e, e ricomincia a vedere qualcosa da un certo punto di vista io ho una domanda irriverente eh, secondo te i politici si divertono ed è importante divertirsi per essere un buon politico perché c'è molto questa guarda, dimensione in Ernani cioè... guarda io penso che noi abbiamo uno zibaldone penoso, secondo me, alcune frasi che sono rimaste nella storia di questa Repubblica. Il potere logora chi non ce l'ha. Meglio comandare che fottere, che è stata in qualche modo la Bibbia di tutto un modo di essere nella politica, soprattutto democristiano, secondo me oggi noi abbiamo questo godimento farsesco della politica cioè penso a una certa destra e, e ti viene in mente certamente non soffrono però che godimento è? un godimento farsesco proprio mm. per questo voglio dire anche la difficoltà quando mi facevi la domanda mm. se è applicabile questo schema alla destra perché la destra ti richiama la farsa eh, non ti richiama il movimento interiore che io immagino possa leggersi in questo romanzo o nel film e quindi da questo punto di vista eh, questo è il mio punto, insomma mm. la, la vedo così mm. la vedo così mm, nel... Nel film si riconoscono alcuni spunti, è una specie di effetto notte della politica eh, e, e c'è secondo me anche un tributo a quel film lì, alla Francia che per qualche motivo per un politico di sinistra è sempre l'altrove giusto dove andare, um, c'è Amleto, um, e, però siccome e forse c'è un po' di elogio della follia allora siccome l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam è anche il libro preferito di Silvio Berlusconi poi non so se l'abbia mai letto però così sostiene e sarò come dire un, un apostata però nell'atteggiamento liberatorio di Ernani poco ortodosso, poco incline alla liturgia della politica come ci dicevamo prima c'è qualcosa di berlusconiano tra, da, da un certo punto di vista? Ma guarda, questa cosa qui mh, ha a che fare col tema che a volte mh, mi, mh, come dire, mi è stato posto, cioè mettere così in evidenza il lato carismatico dell'essere leader e indubbiamente questo matto è un, ha un carisma. Mm può far sì che appunto come mi è capitato in certe platee io trovassi dei giovani che erano dei giovani seguaci di Grillo che dicevano ma Hernani è Grillo e io dicevo no guarda è proprio lontano è sicuro che non è lui è proprio quello che secondo me Ernani detesta nello stesso modo direi che detesta Berlusconi perché il problema di Ernani che Ernani è un uomo colto non è un uomo che come dire utilizza le parole per incantare ma non sa neanche cosa sono è un uomo che è consapevole è un uomo che è anche consapevole della propria sofferenza per questo sa restituire un'empatia quindi da questo punto di vista io credo che nel paradosso di questo racconto c'è certamente il rischio del carisma come effetto spettacolare ma nel linguaggio anche nel, nell'analisi precisa dei pezzi che lui utilizza, la poesia di Brecht che utilizza nel Comizio, che è una poesia che ha un senso proprio perché riporta l'elettore il singolo abitante di quella piazza al, al cuore della decisione, cioè al fatto che non è delegabile a nessuno e quindi in qualche modo taglia via Berlusconi perché Berlusconi è un, è un taumaturgo in Italia è un uomo a cui è stata fatta una delega assolutamente istintiva, pazza, irrazionale e, quindi da questo punto di vista io credo che analizzandolo non mi sento di, di poter avere questo tipo di accusa io chiamerei sul palco adesso Pippo Civati che ha un fratello, peraltro, anche per sapere che tipo è e che cosa dobbiamo aspettarci da lui. Ciao. Intanto io volevo ringraziare... Perché il mio microfono si sente, il vostro, no? No, il tuo si sono sente. Sono un privilegio, sono uno della casta, purtroppo. Dicevo che volevo ringraziare Roberto che è venuto facendoci un regalo straordinario perché appunto deve essere premiato non da noi e da cose ben più importanti ed è, ha fatto un un giro qui a Reggio Emilia di, di pochi minuti che per noi sono preziosi però lo voglio dire al di là di mio fratello a cui arrivo fra un attimo poi non so mi citerà per danni perché fa tutt'altro mestiere eh, perché questo libro e questo film in realtà sono letture e visioni consigliatissime ovviamente ma sono soprattutto eh, delle domande fatte ai politici secondo me Domande molto profonde rispetto alle fratture che voi avete già raccontato questa sera, che io sento moltissimo. In questo momento io mi sento una particella di sodio. In mi, acqua mi ne va nell'essere. Sì, con qualche altra particellina amica mia, ma siamo davvero rimasti un po' su quella frattura, in questa ricerca di ridare senso a ciò che manca, che mi piace molto, alle delusioni che attraversano anche noi, perché anche nel lavoro del dirigente politico, del parlamentare che chissà che cosa sarà alla fine ci sono delle persone che spesso si trovano mortificate nelle loro scelte più vere più profonde in una relazione politica che è molto pesante sul piano personale perché la depressione se non ce l'hai ti viene insomma con certi atteggiamenti anche di queste ore molto smodati anche per nulla, enfatizzati nel, nel peggio e poi l'impressione eh, che sia quello che dici tu che alla fine una politica così poco umana non sia nemmeno concreta che è una delle parole che io odio da sempre perché eh, questi vent'anni di concretezza non hanno prodotto nessun risultato questa negazione della cultura o dell'umanità o dell'irrazionalità ha portato alla fine all'affermazione totale di un linguaggio che spesso è volgare che, che è irrazionale come bandiera ma non come motivo da cui partire e all'espulsione di una parola che io invece vorrei che riportassimo alla politica che è quella di passione perché altrimenti non si capisce bene che cosa facciamo insomma che è il motivo poi che secondo me sbaraglia tutte le nostre incertezze nel momento in cui si torna a parlare un linguaggio di io non dico di verità che è una parola che mi ho no, attratto con, con molta sobrietà però insomma di sincerità, di un linguaggio diretto, aperto che si capisca perché poi la cosa incredibile è che quando Ernani, e finisco su questo che mi pare la cosa più importante, quando Ernani arriva lo capiscono tutti, mentre non capivano più il linguaggio del fratello che faceva il politico, che era esaurito, che era finito perché non aveva più una storia da raccontare, non aveva una presenza, non aveva una scena su cui rappresentare queste sue convinzioni, queste sue eh, fortissime intenzioni, perché non è che il politico sia un cretino, detta per sintetizzare, è un uomo eh, molto ricco di... E beh, però insomma quando, quando arriva il gemello dalla clinica psichiatrica tutti rivivono allora siccome nessuno qui ha la presunzione di fare il gemello di nessun altro mio fratello fa il grafico pubblicitario e sta benissimo io ho l'impressione che noi dobbiamo però ragionare in termini collettivi e per questo io ti farei un'ultima domanda prima di salutarti e di lasciarti magari la chiacchiera verso il taxi e verso l'aeroporto perché a me in verità ha colpito molto di più il libro Devo, il film è molto bello è piacevolissima nella visione però il, il, il libro pone questo tema del trono vuoto che è veramente la questione che attraversa non solo il dibattito nostro ma tutta la riflessione della politica mondiale di questo potere sul, rispetto al quale non troviamo la misura di una politica che alla fine si riduce all'ossessione per quel trono che non spiega come ci si arriva che cosa serve stare su quel trono e anche alla paura che forse davvero sia difficile e complicato riempirlo o interpretare quel ruolo per cui si scelgono scorciatoie, siamo diventati amici, alleati dei nostri nemici l'abbiamo vissuta con tutto sommato quanto ci abbiamo pensato una notte, una notte dei 101 peraltro perché eravamo in tanti e, e poi alla fine però si è perso anche il motivo per cui quelle cose non si sarebbero dovute fare. Per cui questo trono vuoto, cosa... Dacci una parola di tu scrivi una bella frase sulla speranza, negli atti giusti, nelle parole giuste, nei pensieri giusti, che è una frase che mi piace molto. Ma eh, questo trono vuoto, io credo che stia lì a indicare il problema della legittimità, cioè... Allora, ti, do allora, ti do questo che si sente meglio. Aspetta. La politica ha un problema di legittimità e quindi in un certo senso l'aveva anche la Chiesa e la Chiesa l'ha risolto uscendo dalla curia e la politica ha tentato a un certo punto di fare un percorso di questo tipo ed è stato il momento in cui c'era l'invenzione della Boldrini di Grasso, sembrava che potesse essere trovare questo estraneo che desse legittimità Ancora una volta a, alla sinistra sembrava una strada praticabile e si è interrotta subito. Il, il, questa, perché non, sì, anche perché poi. E a, da, a questo punto di vista è effettivamente uno scenario che non è solo italiano, ovviamente con altre forme che non quelle parossistiche in cui avviene in Italia, però è uno scenario. Per cui secondo me la politica sta cambiando e sta subendo una mutazione quasi antropologica che i politici non hanno ancora capito. Sai come quei vecchi giornalisti che facevano i reporter in un certo modo e che non si sono accorti che nel frattempo è, è cominciato un altro mondo e le notizie si devono inseguire. Questa mutazione ha a che fare con il problema di, del dove, in che mani è il potere quindi dei luoghi di reale decisione, e quindi di che cosa riportare dentro la politica. E, e, da questo punto di vista il problema italiano è che c'è proprio un'incapacità eh, progettuale, cioè quello che dicevi tu è, è desolantemente vero, cioè il fatto che questi vent'anni siano stati spesi pensando che questa destra fosse concreta, e che la sinistra dovesse adeguarsi a questa concretezza. E tutta questa concretezza era, dov'è? Che cosa ha prodotto? Questo è l'aspetto eh, spaventoso. Il trono vuoto è, purtroppo, ancora oggi lì, nessuno è in grado di occuparlo, perché il vero problema è che proprio questo progetto politico, anche nel, nei modi in cui sta eh, giocandoselo la sinistra in questi giorni non è mh, come dire, non porta dentro altro che mh, ciò che non può essere legittimato se tu ci pensi non c'è niente che riguardi le persone nulla cosa vuoi che gli infischi alla gente oggi di sapere se il partito deve essere guidato, cioè sono dei problemi che... ridicoli, però noi siamo inseriti dentro questa cosa. Allora la parola di speranza non so dartela se non con quella frase di Camus che dice che quando la speranza non c'è bisogna inventarsela. Vendo un attimo il suo microfono perché mi sa che anche il mio è andato. Vorrei costringerlo a trovare la parola speranza, ma siccome mi dicono che c'è l'aereo che rulla sulla pista, noi ti ringraziamo. Ci tenevo a dire ancora una volta che il motivo per cui sono venuto era testimoniare eh, la, la, la, la vicinanza a quello che Pippo... Eh, solitariamente sta facendo eh, al modo in cui parla mi ha molto colpito eh, e alla capacità serena di percorrere una strada anche solitaria, perché queste strade solitarie arrivano da qualche parte diciamo che per l'inizio mi sembra un buon risultato anche adesso sono in imbarazzo e quindi non so che cosa dire, se non che per tutta risposta noi ti abbiamo rubato il titolo del film per dare il nome alla nostra tre giorni e non è un motivo banale, nemmeno per noi. Grazie di cuore, davvero.